Qua. non so se è Calimero o Calispera non mi ricordo cosa è buonasera Calimero o Calispera? Andrea ce lo l'idea subito. Buonasera a tutti. Shalom buonasera a tutti. Sera. Andrea Calimero o ah. Calispera? Ricordamelo. A questo punto direi Calinicta. Ah, ok, grazie, grazie, grazie. Perché io sai, vado al ristorante, sai, il mio greco. Il mio greco è questo. Vado al ristorante, prendo il, la salvietta e leggo le quattro cose che sono lette là sopra quindi, paracalò e tutte queste cose. Qua. Vabbè, lasciamo stare va. Eh, oggi, come ho detto, ho fatto l'introduzione, eh, c'è questo argomento. Quindi, il Vangelo di Giovanni, tutto al femminile, l'argomento lo ha scelto Danila. Danila, com'è questa, questa, questa richiesta particolare? Allora l'ho scelto io mh, dopo aver avuto precedenti colloqui con uh, il professor il dottor Walter Binni che ha il grande dono di stimolare le persone ad aprire la Bibbia, ad approfondire, ad non accontentarsi di quello che sanno perché io più ascolto, più studio, più so di non sapere assolutamente nulla e non è umiltà, è un dato di fatto perché ogni volta si scopre qualcosa di nuovo e professor Bini è una di quelle persone che, che veramente poi specialmente questa settimana mi ha dato quella lente di ingrandimento per andare a vedere cose che magari noi leggiamo in continuazione ma non ci abbiamo fatto veramente veramente caso e siccome lui a tempo fa mi parlò di, del ruolo della donna sul libro di Giovanni e mi stupì perché per quanto eh, avevo visto qualcosa ma non in questo modo. E io ho pensato che era bello condividerlo con tutti, perché sono sicura che sarà una rema per molti di noi, come lo è, è stata per me. E okay. quindi grazie per l'opportunità. Danilo. Sì. tu adesso hai iniziato con la donna. No, Giuliano, Scusami, dimmi. Ti posso no, dimmi. Giuliano. Tu sei la donna, guardate. Eh, Danila, tu sei la donna. Normalmente <ride> ho constatato che sei una donna. Allora... Sì. Appurata questa cosa, cioè, vi posso dire, e questo lo dico anche per coloro che insomma hanno qualche ostilità, eh, ragazzi. Non, non sto giudicando nessuno: vedere una donna che parla di altre cose, che non posso dire la donna, qui la donna, no. Danila, non ci cioè, capisci: non c'è proprio differenza. Qui c'è una cosa unisex: non c'è, non si difende e nemmeno attacca. Cioè, qui c'è una parità di pensiero. Quindi leviamo un attimino questo pregiudizio, ecco lo voglio dire in anticipo. Sì, bravo, hai detto bene perché è giusto anche prima, lo diciamo con, con Walter, che non si tratta di una lezione femminista, cioè ma proprio lontani seguo facciamo... le ah, okay, Una very good. lezione biblica, tra cui, da cui dal Vangelo di Giovanni viene fuori, visto che mi è stato fatto notare che è il Vangelo dove più si parla de, del, delle donne perché ci sono tante donne nel Vangelo di Giovanni in un'epoca esatto. in cui, Walter, dimmi se mi sbaglio non, non c'è questo ruolo predominante della donna la donna non aveva poteri di poter fare qualcosa, grandi ruoli invece nel Vangelo per Gesù la donna ha un grande valore e nel Vangelo di Giovanni lo vediamo infatti iniziamo dalla prima donna che si incontra nel Vangelo, infatti, andremo in ordine, quindi per questo ci vorranno più lezioni. Andiamo in ordine e incontriamo la donna eh, per eccellenza, perché una grande donna, una grande prescelta per portare alla luce il nostro Salvatore, che è Maria. E qui scopro una cosa che Valter mi ha fatto notare, che ci sono rimasta bene e male. Eh, Giovanni 2:1 io leggo tre giorni dopo si fecero delle nozze in cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Intanto mi hanno sempre insegnato che se c'è una frase non è mai messa a caso e niente nella Bibbia a caso, e se sta lì c'è un motivo e c'è un insegnamento grande. Quindi, oltre a qualcosa di storico, che la madre stava lì, c'è qualcosa dietro. Ma Valter mi dice cosa? Prego Valtre, cosa mi ha detto che su. Il primo versetto è scritto non propriamente in modo corretto e cioè? Eh cioè come ti potrà dire Andrea il versetto non dice come hai detto dopo tre giorni? Tre giorni dopo, eh. cioè come se dicesse dopo i fatti che sono accaduti prima, tre giorni dopo quei fatti è successa queste nozze, invece non è proprio così messo. Sentiamo Andrea, Andrea prendete la parte greca, cosa ci dice? Cioè il dito posso prendere la indica. parte greca che dice ovviamente che è il giorno terzo delle nozze il giorno terzo, il terzo ai temerate Trite Gamos quindi mh, non tre giorni dopo no. so, scritto così ma il terzo giorno e quante cose sono successe il terzo giorno che è successo il terzo ma, giorno da in cosa? A cosa ci appigliamo qua, Walter? Perché è il terzo giorno? Di che cosa? Se Gesù ancora non era giustamente risorto in quel tempo, a che cosa ci appigliamo? Eh, eh, in questo capitolo ci sono molti riferimenti alla Torah, ah, ma più di uno. Ma di Nello stesso capitolo, il capitolo 19, tanti riferimenti perché sta succedendo qualcosa di grandioso. Il capitolo 19 dell'Esodo. Ah ecco. allora, Andiamo Perché... subito, capitolo 19, versetto 6, 20... mi pare che era 20, 26 eh, 26 dovrebbe essere se la memoria. No, no, 19 so. versetto 19, versetto. Io ho letto il 6. No, no, no, non è no, no, no no Scusate, scusate, c'era il 6, 6. c'era il 6, vedi. Allora, attenzione, lo passiamo subito in regia. Ragazzi, vi chiedo, andremo con calma, non oggi non voglio correre e non ci devono essere per cortesia domande aperte affinché tutto venga... Metabolo. Rimaniamo su questo argomento. Rimaniamo ora su questo argomento e stiamo facendo solo un riferimento che nel Vangelo di Giovanni si appiglia proprio all'Esodo. L'antico patto, un attimo perché uno deve guardare il quadro generale. il quadro generale è che Gesù, fino a quel preciso istante, non fa un solo miracolo, che è da poco tornato dal deserto, che è stato da poco riempito di Spirito Santo. Quindi questo è quello che succede. Sta entrando un debutto in società, diciamo, diciamo così, sì, sì, giusto, perché è un matrimonio, certo, esatto. E tu mi hai riportato a Esodo 19 per quello che dice, cioè. Il terzo giorno, che succede in Esodo? Ecco, adesso andiamo a leggere, intanto, ragazzi, vi chiedo per cortesia, questo è uno studio, vero e proprio, vi chiedo di prendere nota, qualora eh, non, non siate armati, re, la registrazione andatela poi a riascoltare. Partiamo okay. dal Vangelo di Giovanni e ci leggiamo così per com'è, dalla Nuova Riveduta, Nuova Diodata. io prendo la Nuova Riveduta, ok? Attenzione. Tre giorni dopo questa è la versione, beh, sarebbe invece il terzo giorno quella giusta. Quindi prendete nota su questo. Perché qua c'è tutta poi l'antologia la, che verrà. Tre giorni dopo ci fu il matrimonio di Cana in Galilea. Era madre di Gesù, era là. Punto. Eh, eh. Punto. Prima ben... cosa, che cos'è Cana e cosa c'entra la madre, cosa dice la madre, cosa succede in Esodo 19... E perché nel Vangelo di Giovanni, state attenti, non c'è mai la parola chiesa. Che si mai, mai? Mai. La parola ecclesia non c'è nel Vangelo di Giovanni. Quindi allora. la figura, le tante figure della donna, voi sapete che la chiesa è la sposa di Cristo, no? Tutte queste figure delle donne che vedremo dovranno aiutarci a comporre un puzzle. Si dice un puzzle. Prima domanda, perché a Cana? Cosa vuol dire Cana? Che non è orozzo canà, come detto prima, benissimo, no. <ride> no, no, no, no, benissimo. lo diciamo. No, L'ha detto prima Walter. Che canà, cosa vuol dire? Canà? La domanda a tutti: che facciamo adesso? Vi diamo uh, qualche 30 secondi di tempo per scoprire che cos'era cos Canà. 30 secondi è troppo. Vai, Vai. cos'era Canà? Qualcuno di voi, c'è la latenza, dammi un attimo. Danila, voglio vedere, voglio fare partecipi veramente oggi, i nostri amici perché è importante che iniziano a entrare anche loro dentro lo studio della Bibbia cercando anche volendo l'interlineare greca che è a disposizione di tutti, non è celata quindi che cos'è Cana? Nessuno penso che possa rispondere perché nessuno di noi ha potuto rispondere almeno prima No, è facile perché tutti sanno, i fratelli che quando in Genesi nasce eh, Caino si dice gli daremo il nome Cain perché l'ho acquistato dall'Eterno. Vi ricordate la vecchia versione della luce? Quindi canà vuol dire acquistare. Per qualcuno vuol dire anche essere geloso. Ecco, c'è questo sempre doppia valenza, no? O tripla valenza. Quindi acquistare in questo caso. Lui è andato, ospite a delle nozze, a nozze, nozze dove c'è un marito e una moglie, che non parlano mai, eh? Non parlano mai. Avete notato, non parla né la sposa né lo sposo. Ma non appaiono neanche, si sa che c'è sto matrimonio, c'è queste st nozze, eh beh, comunque non appaiono mai, a ah, cana, che vuol dire acquistare. Quindi cominciamo a fare il profilo. Quindi, ok, Canà acquistare, acquistare da caino, ora. Esodo 19,16 e adesso ora. andiamo su Esodo 19,16. Attenzione, ragazzi. Prendete nota, siamo passati da Giovanni 2, primo versetto, a Esodo 19,16, che recita in questa maniera. E qui è giusto. Il terzo giorno, che riprende, Giovanni riprende esattamente questo versetto, il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Perché fa questo riferimento? Cosa sta succedendo lì? Danila, dai, comincia a spiegare tu questo discorso, che è bellissimo. Eh, il discorso è bellissimo perché mi hai illuminato tu prima. Eh, in questo momento bellissimo c'è il mattanto ra, c'è il dono della Torah, cioè il momento in cui Dio dà i, i Devarin, le dieci parole, e quindi scende questo dono. È un momento solenne, è un momento importante e. Questo riferimento allora che c'entra Walter? Questo terzo giorno che viene dato il mattantorà, cosa c'è il terzo giorno nelle nozze di cana? Cosa viene dato? Perché, perché eh, in quel momento lui, Dio, il tetagramma che nel Vangelo di Giovanni, ricordate, nel Vangelo di Giovanni il tetagramma è Cristo, Io sono per 13 volte lo dice, eh, Dio, il tetagramma si acquista il popolo. Nel momento che gli dà la legge, non sono più il popolo come discendenza dei patriarchi senza legge. Nel momento che gli dà la legge, li sposa a sé. Vi ricordate anche Osea ne parla? Eh, questo matrimonio mistico tra Israele e il suo Dio avviene attraverso il dono della Torah. Ed è proprio, si fa riferimento al fatto che lui si è acquistato un popolo. Io vi ho capito dal paese di Egitto per essere il vostro Dio. Quindi, e quindi quel giorno a Cana, che cosa stava dando Dio al suo popolo? Stava dando il dono più grande che Yeshua si sta, esatto, si sta acquistando il popolo. Adesso vedremo come. Ma voi capite, Andrea? Posso aggiungere una cosa? Eh, bravo, Andrea, voglio assolutamente. Ad avvalorare detto. questa, questo, questa okay. interpretazione okay. magistrale, okay. ci okay. sta il verbo egeneto, che è un auristo, che può significare anche perché ci furono delle nozze, può significare anche uomini che appaiono in pubblico. Questo è il vecchio Rocchi che lo dice, eh? il Rocchi. Sì. Quindi, Il dizionario di greco, no? Esatto, cioè quindi ehm, cioè, vengono chiamati uomini in pubblico e come diceva giustamente tempo fa una tua scolara di, di ottima taglia che è Valeria. Ti salutiamo ti <ride> ricordo che cosa vuol dire la presenza di un auristo per quanto riguarda queste situazioni, perché auristo vuol dire senza orizzonte. Cioè, L'auristo come verbo in greco è un verbo che viene usato, soprattutto in, in queste possibilità, senza un orizzonte, quindi senza un tempo limitato. Tanto per avvalorare ulteriormente quello che è stato detto fino adesso. Veramente... Quindi, ragazzi, stiamo parlando ancora di un versetto, attenzione, ancora siamo a un versetto per farvi capire. <ride> Tanta... se sei corretto, eh, perché questo io adesso me ne sono. No, no, è vuol dire che si legano i due momenti a esatto. senza orizzonte cioè voi, ah. uh, Danilo scusa un secondo voi capite cioè, voi non, non so se capite io non sto capendo quanta grandezza c'è dentro soltanto il libro di Giovanni ragazzi è ramificato completamente in tutta la parola cioè c'è una ramificazione un legame potentissimo uno si parla il rilascio no? donare i dieci, perché al 20 arrivano i dieci cosiddetti comandamenti quelli che conosciamo in italiano quindi sta arrivando un'unione tra la Torah vivente che è Yeshua e il suo popolo per la seconda volta in questo caso rinnovando il patto questo è quello che posso comprendere io Lì sì, sta facendo qualcosa di più perché eh, noi sappiamo che la chiesa è, è, è la sposa di, di Cristo è un'unica carne no? Vi ricordate esatto. che parla di Fesì e quindi è un mistero grande, No, quindi entriamo in quest'ottima. E, e aggiungo, l'impronta di Giovanni è tutta al femminile, io dico anche l'ispirazione, attenzione, io sto dicendo questo, non voglio dire altro, però è ispirato al femminile, tutto il Vangelo di Giovanni, poi vedremo perché. Danila. Eh, Maria dice solo due frasi, poi diciamo che scompare, nel senso che la sua, il suo ruolo è introduttivo, è iniziale e poi, poi c'è il discorso del miracolo. Ma lei dice: comunica a Yeshua che non c'è più vino, quindi lei fa sapere che manca il vino, si è accorta di qualcosa che solo una donna poteva accorgere, quale si poteva accorgere? No, <ride> esatto. no, no, non sto scherzando. Sto no, parlando. no, lo so, lo so, però <ride> è interessante. E la seconda frase che dice è fate tutto quello che gli vi dirà e questo mi riporta all'esodo dove prima che succedesse il fattaccio del vitello d'oro dicevano faremo e, e poi ascolteremo quindi questa propensione a fare e a seguire i comandamenti di Dio ritornando all'esodo ma qui c'è il punto il protagonista di questo l'oggetto protagonista è il vino e che cos'è questo vino, Walter, io ti voglio dire che nello stesso capitolo, però, eh, nel capitolo 19 al versetto eh, 8, dice quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Cioè, è lo stesso capitolo, pochi versetti prima. Tutto okay. il popolo rispose, lo recitiamo, concordemente sì. disse: Noi, noi faremo... faremo tutto quello che il Signore ha detto. Amen. Sì, lo dice okay. anche dove dici tu ancora più forte. Però già qui, visto che abbiamo parlato del capitolo 19, rimane qui, tutto nel momento tutto quel in quel terzo una, giorno, tutto in quell'acquisto, tutto nel terzo giorno, le stesse parole di Maria. Quindi Maria, oh, dà, Dio. Eh, quindi Maria dà al femminile, essendo lei una donna, essendo madre, la stessa voce che ha dato a Israele, cioè il popolo di Israele, okay. Lei si accorge del fatto che non hanno più vino c'è qualcosa di drammatico ok perché eh, spero che questo sia ben recepito faremo in modo di farlo di renderlo molto chiaro Ragazzi, attenti che è importante vi perché... chiedo veramente scusa, scusami parte però ormai l'esperienza mi dice che dobbiamo eh, misurare anche la percezione attenzione che quello è un collegamento che a fine di questa trilogia spero in tre volte che ce la facciamo di farcela avrete un'ottica molto più chiara di quello che Giovanni doveva dire attraverso questo libro quindi Walter allora la frase di Maria in greco mi piacerebbe sentirla da Andrea è molto eh, drammatica perché non sta facendo solo un discorso da, da protagonista innanzitutto perché lei è alle nozze le ipotesi sono diverse. Io cito il grande Nolli, Nolli, il professor Nolli, che è uno dei più grandi biblisti giovannisti del Novecento, e credo che abbia ragione. Più altri storici hanno fatto altre ipotesi. Ipotesi. Maria è sposa di una persona chiamata Tecton nel Vangelo. Tekton indica l'esperto. Una specie di borgomastro, potremmo dire noi oggi. Una figura senza la quale la vita sociale non era possibile, al di là del mestiere che facesse. Nella legge ebraica, quando moriva il Tekton, l'eredità dell'ufficio lo, lo ehm, la riceveva la moglie o il figlio maggiore. Quindi Maria è lì o per motivi familiari legati alla sua famiglia di origine, queste sono altre ipotesi degli storici, peraltro basati sul Talmud, su alcune Mishnayot di quell'epoca, oppure perché lei era un'autorità, quindi ti dovevi sposare davanti a un'autorità. Che cos'è il vino? Non cosa rappresenta allegoricamente, cosa è il vino per l'ebreo. È una bevanda fondamentale anche per fare il brit, anche per fare l'alleanza, è fondamentale. Cioè In varie parti del, di eh, celebrazioni ebraiche, possiamo dire così, non viene il termine corretto, è fondamentale come elemento, come il pane, c'è cioè il vino. Sì. Chi dusce senza vino non si fa, insomma, di Shabbat. Quindi la frase che io chiedevo ad Andrea, di Maria, in italiano è non hanno più vino. È così? Sì, sì, è qua, è bella chiara. Non hanno più vino, è bella chiara. E lei dice in, in greco. O non e così. Vino non hanno. Vino non hanno. Il vino rappresenta per loro la dottrina del Messia. Il mm. Messia, quando fosse venuto, attenzione, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù è io sono. E Quindi è Dio. Di più, è molto sì. più di un uomo normale, voglio dire. Fu è se... molto più di un unto, che è un prescelto, che è una persona santificata e separata è Dio proprio, quindi al di sopra ok? che essendo il padrone dell'olio pure lui è Messia, visto che lui è il padrone dell'olio eh, come la parola è anche il profeta non è solo un profeta, è il quindi è Esatto. È, è, esatto. sono d'accordo, giusto quando Messia arriva dà il vino buono, attento buono, cioè senza eh, smurì senza residui Gesù non solo non dà il vino buono, ma quando arriva lui non c'è neanche vino, c'è dell'acqua sporca, c'è la presenza di Satana e nella cultura medio orientale è la donna che dall'alto vede il serpente ed è il patriarca che lo schiaccia. Wow, fantastico! Fantastico. Adesso vai avanti con la figura della donna. No, lo possiamo che ripetere che è molto interessante. davvero? Ripetiamo. Fantastico. Ripetiamo. Questo, questo link è fantastico. È la donna che schiaccia il serpente perché lo vede. Lo schiaccia. No, non lo schiaccia lei. Lei lo vede. Eh... Ah, ok. In Genesi non è la donna che schiaccia, eh? No. È la genealogia. È il problema. È la genealogia lui Pardonno, misericordia, perché, che eretica, scusate, scusate, e, allora, e allora lei lo vede, se ne accorge lo indica e lo schiaccia suo figlio, che non se ne è accorto e dice non è la mia ora in greco, nel Vangelo di Giovanni l'ora è il kairos è il momento della presenza eccelsa del momento, il primo segno no? come dicevi tu prima uh -huh. della e dici, non è... ma lei e dice non è ancora il momento invece lei è come se va sopra questa frase che lui dice e si rivolge agli altri e dice fate tutto quello che lui vi dirà perché invece è il momento e infatti lui prende dell'acqua sporca schifosa dove si andavano a lavare le mani e la fa diventare dice il maghid viene citato il maghid cioè il maestro di tavola ma in ebraico il maestro di tavola il maghid non è solo celebrare, cioè quello che fa la festa, è una figura fondamentale. Il Maghid è quello che fa la, la narrazione, la Gaddah anche la sera di Pesach. Il Maghid è il nome anche dell'angelo giustiziere nella, nella, nella, nella mistica ebraica. Quindi il maestro di tavola dice, c'è questo discorso del vino migliore, tutti si accorgono che c'è un vino migliore, ancora meglio del Messia non il vino buono spiegalo, spiegalo ancora meglio del Messia il Messia dà il vino buono Gesù dà un vino superiore perché è io ah? sono perché è io sono, certo e il vino è come eh, paragonato alla dottrina cioè quello che lui dirà la sua sì. parola sì. è superiore no, ah, sì, è, per... perché, non è, perché lì non c'è niente tra l'altro non c'è certo, niente Porca. Lui e quando arriva, arriva a Gesù da una dottrina vera, pura e senza quelle, eh, quei fermenti, quein, eh, come sì. si chiamano. Ah, oggi mi sfuggono le parole. I residui. I residui, i residui. residui, i residui. Eh. Ok, molto, molto, molto interessante. Quindi, quindi, quindi la figura della donna in questo caso rappresentata a Maria rappresenta il popolo, l'acquisto del popolo rappresenta con che si accorge della presenza di satana perché anche se non è nominato perché arriva gesù e non c'è neanche niente c'è solo dell'acqua sporca nel momento che arriva lui quindi è terribile la figura che ci sta facendo e maria chiaramente lo mette in guardia non solo ma dal comando fate esattamente le stesse cose che ha detto il popolo di Israele nel deserto. Faremo. Quindi faremo quello che dice: Questo imperativo. Sì. Quindi lì c'è l'acquisto del popolo e da quel momento molti cominciarono a seguirlo. Perfetto. È proprio molto proprio il contesto. Il contesto. Molto molto interessante. E' la prima figura della donna, il primo tassello. Molto molto interessante perché hai detto bene, infatti spero che le persone continueranno a seguire le varie lezioni perché hai usato la parola giusta, è un puzzle, cioè questa è la prima figura femminile che viene fuori e che fa questo e se possiamo, e possiamo, passiamo alla seconda figura femminile che si incontra. Volevo dire un'altra cosa per quanto riguardava, se ah, mi scusa, sempre Walter e anche Danila e Giuliano, c'era... Il discorso del quando compare Maria, subito dopo appunto in Cana della Galilea, ed era la madre, cioè questa entrata con il verbo en, come si trova anche era la parola, è riferita al primo capitolo secondo me proprio di Giovanni in cui entra la parola che in quel caso era il maschile e qua invece subito dopo entra era la madre Perf... gli ebrei direbbero Shundavar, non c'è niente da dire Io... ioffi, ioffi, ioffi, od da... allora un'altra cosa, dov'è il parallelo dell'acquisto? molto semplice perché prima che inizi la grande purificazione del Tempio che in Giovanni è posta all'inizio, a differenza dei Sinottici che è messa alla fine, questo fece come archi, torniamo a Giovanni 1, come archè, come principio, no? come archi dei segni di questi Semeion, di questi segni, questi Ot, aleph Tav, no? Aleph Tav, il segno in, in ebraico è Ot, Gesù fece a Cana di Galilea manifestando la sua gloria e i suoi discepoli credetemi, credetemi. e l'acquisto è compiuto e inizia l'avventura. <ride> lì c'è il, il nuovo popolo, quello che noi diremmo, il nuovo popolo possiamo, che si resta in Israele. Possiamo andare adesso alla seconda parte, cioè alla, alla, alla parte due, cioè alla, alla, alla, alla seconda, alla seconda, la seconda donna, donna che appare nel Vangelo di Giovanni, però, visto che abbiamo tutto precisato bello calmo, ma voi state comprendendo quanto è magnifico il racconto di questo libro, nella sua semplicità alla fine. Ragazzi, continuate a seguire. Avanti. Eh, la seconda figura femminile che appare, e per cui ci si spende molte parole, perché non si fermano un breve racconto e va, ma è la donna samaritana, la donna di Samaria o Samaria, non so mai dove l'accento, a seconda di dove sto, in quale <ride> nazione si sta... <ride> che in portoghese è Samaria, e eh. arriva in un posto Gesù e intanto il verbo, credo, e qui mi serve il vostro aiuto, dice che doveva passare eh, in Samaria. E, era proprio un appuntamento divino che lui doveva passare, perché già che il Signore è onnisciente, lui sapeva che ci sarebbe stato questo incontro in cui si sarebbero poi sviluppate e dette una determinata conversazione che doveva arrivare a noi con un preciso scopo. Quindi lui doveva passare per la Samaria e arriva a questa città e incontra questa donna. Allora, eh, Walter, eh, cos'è eh, la Samaria e perché in teoria, perché lei si stupisce che Gesù gli rivolge parola, perché non si poteva parlare a un samaritano e perché Gesù sceglie di parlare a un samaritano? A una samaritana, scusate, ancora, me ancora peggio. Beh, qui c'è il discorso, ci sono vari discorsi. La prima cosa è che i giudei, dice Gesù stesso, no, eh, il redattore, meglio, eh, il redattore di Giovanni dice non, non c'erano rapporti. i rapporti, perché i samaritani sono sempre stati un misto di razze, tra i siriaci, le tribù disperse del nord, avevano stacolato sempre i giudei, comunque anche nella ricostruzione del Tempio, vi ricordate in Esdra, in Nemia, questi samaritani, no? i vari Tobiat, Sanballat, tutte queste gentaglie. ce l'avevano con i giudei, no? invece qua eh, Gesù cosa fa, scaravolta un po' le cose, tant'è che questo episodio negli altri Evangelii, Viene stigmatizzato come, vedi, che sei un indemoniato e sei un samaritano, gli dicono, no? vi ricordate? Mm -hmm. gli, gli come infatti. insulto. Come insulto, perché? Perché in effetti, anche se questo racconto è solo in Giovanni, però nei sinottici il fatto che Gesù sia andato in Samaria dava fastidio a certi farisei. Quindi lui va lì a fare una cosa meravigliosa e la fa con una donna. Non potevano parlare con le donne i rabbini, figuriamoci i samaritani. E poi la cosa che sconvolge, anche se lui non lo fa, ed è quello che attira l'attenzione a sta donna, e vedremo che tipologia di donna è questa, eh? Allora, la prima, la madre, abbiamo visto che è la madre, quella che guarda il demonio, che dà la voce a Israele, che rappresenta un po' la chiesa, no? come poi vedremo tutte le donne. Vedremo adesso la tipologia di questa donna incredibile, una donna meravigliosa. E gli chiede da bere ora se c'è una cosa che un ebreo non può fare è bere da o mangiare da eh, i kelim che sono gli oggetti quindi vasi, anfore, piatti forchette non purificati che non siano, no, non solo purificati che non siano di pertinenza ebraica ah. Cioè un ebreo non può venire a mangiare a casa di un ebreo. Non esiste, okay. non può. Ce lo fa, va contro la sua religione. E quindi lei rimane stupita. E infatti cosa dice? Cosa gli chiede? Come mai tu? Che sei? Eh, come mai tu? Che Se sei giudeo? Chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana. Quindi che è una donna che è una goiara. Donna straniera e non solo una semplice straniera, ma una samaritana con cui non aveva rapporti con i giudei. Quindi è una figura... Eh, si è scelta una donna alquanto un contrasto molto lontano anche da Maria, è una donna che viene anche, se non mi ricordo male i miei studi, era anche un'ora particolare per andare al pozzo a prendere l'acqua, quindi c'era anche un discorso di, di vergogna di non farsi vedere, quindi scegliere un orario molto caldo per andare a prendere l'acqua dal pozzo e fa questo, e fa questo incontro. Um, lei parla di uh, cinque mariti, aspetta. Cinaccio. Aspetta, sono andato troppo avanti. No, ti spero, perché qui c'è un problema proprio con la femmina, con la femminilità. Perché nel cantico dei cantici la donna viene chiamata eh, fonte sigillata, la donna eh. nel cantico, sai, queste cose poetiche che si dicono il ragazzo e la ragazza. Sì. A un certo punto lui la definisce, tu sei eh, la, la fonte sigillata, cioè parlando della purezza, del candore, della verginità di questa donna, no? Nel cantico, eh, sto parlando. eh? Uh -huh. La chiama fonte, fa riferimento alla fonte. Questo incontro è avvenuto, state attenti, presso la sorgente di Giacobbe che noi chiamiamo Pozza Sicar, è vero Andrea che è sorgente? E questo è detto sia al versetto 6 all'inizio che alla fine del versetto 6, cioè la sorgente di Giacobbe, perché c'è dell'acqua viva, non c'è dell'acqua sporca, ferma, stantia. Mm. Quindi è bellissimo vedere una donna che rappresenta la femminilità, la vita nasce dalla donna, infatti dopo fa riferimento all'acqua idorzoi, Gesù spesso parla di se stesso come l'acqua viva no? La fonte, tantissimo il discorso della fonte, tant'è che lei dice dammi da bere tu allora, se... e lì nasce il primo equivoco, no? Questo discorso della fonte è eccezionale. Sedeva, dice, sedeva così, stanco, Gesù è stanco e si siede, non è il sedere del maestro ma della persona stanca, nell'ora sesta, che è l'orario della grande preghiera di Minha, l'ora sesta. La grande preghiera di Micah, è un'ora particolare la preghiera ebraica. Viene una donna da Samaria ad attingere l'acqua e qui comincia tutto il discorso che mi dicevi tu di questo dialogo. Eh, che gli chiede appunto da bere e lui la porta ad elevarsi, quindi da uscire dal materiale del bere normale e gli dà, inizia una rivelazione. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto e egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Lui già sta cominciando a, a fare un discorso molto più elevato con una donna straniera e la donna gli disse invece non, ancora non comprende, perché ancora non c'è questo cadere delle scaglie dagli occhi e capire chi ha di fronte, e continua a parlare a livello naturale. Sì, però Quindi, fa un progresso piano piano è come qualcosa che viene svelato piano piano io però Signor... prima devo devo dire una cosa importante c'è un avverbio pose l'avverbio pose cioè da dove dunque hai quest'acqua vivente lei gli chiede no questo avverbio pose nella letteratura di giovanni è sempre origine divina scusa non ho capito cos'è pose Pose è, è un avverbio in greco che indica il da dove. Lei dice, ma da dove hai l'acqua? Ok, okay. L'avverbio è pose. Pose, nella letteratura di Giovanni, lo devo dire perché chi conosce il greco, chi conosce il testo lo sa, indica sempre un'origine sopranaturale. Lei quindi già ha nasato... Ah, pose. molto interessante. Pose. Non usa un altro avverbio, no? Per indicare una localizzazione dell'acqua, il pose nella letteratura di Giovanni è sempre riferito a Dio. Quindi, per questo tu mi dici che lei sta cominciando a capire che gli sta parlando un altro linguaggio sì, perché usa un di... avverbio riferito al divino. Sì. Quindi cominciano a cadere le scaglie e comincia la rivelazione. Tant'è che lei infatti afferma: se forse tu più grande di Giacobbe, nostro padre, quindi legge è già andata oltre. Aspetta, semplice... non, solo, non solo è andato oltre, ma torna un po' diremo noi nell'Antico Testamento perché quella che è una fonte, qui viene, eh, Frear, eh, viene definito proprio pozzo di acqua stagnante. Il riferimento a Giacobbe è il riferimento, mm. dice lui ci ha dato un pozzo, okay. ma è sempre parlato della fonte, della fonte, della fonte. Ok, eh. perfetto. Dice e... che non ha bevuto. Eh. Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, logicamente, esatto. Esatto. ma chi beve dell'acqua, e qui c'è, a mio avviso, comincia davvero a entrare ancora più in profondità e una grande rivelazione, sembra una straniera, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui. Una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. E di nuovo usa il termine sorgente, perché di nuovo non usa più il pozzo che l'ha usato lei, ma Peghe stesso. Ok, posso associare questa frase alla nuova nascita? Certo, ovvio, sì sì, beh, okay. è, è lo stesso discorso che ha fatto poi nel capitolo 3 poco prima con Nicodemo. Ok, perfetto, quindi dicendo io sono la fonte e ti trasformo in una fonte che zampilla di vita eterna e lei comincia a capire ancora di più, dammi, signore, signore è eh, signore Baal? No, qui, qui eh, visto che lui dirà, la porterà alla professione di fede... Eh, infatti. Mi, mi è venuto in mente adesso, che termine usa per, per parlare con Gesù? Perché non lo chiama maestro, non lo chiama rabbi, lo e chiama è. signore. Il tetagramma, Kyrios, il, Kyrio. è, il è il vocativo di Kyrios, dico bene Andrea? vocativo di Kyrios, confermato. Quindi lo chiama Kyrios, quindi lo chiama signore. Sì. Dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. E qui sembra che Yeshua mi salta di palo in frasca. Cioè di continuare. Della, no, brava, hai detto la più, cosa più bella della sera e vai a di pari frasca perché questo <ride> modo di periodare è, è tipico della letteratura femminile delle, non sto scherzando parlo eh? seriamente okay. è tipico del, del, del tipo della, del, di dialogare del periodare del raccontare della letteratura femminile però è una cosa che in Yeshua e in Gesù lo vedo spesso Rispondere a una cosa attraverso un'altra frase ancora per poi arrivare veramente alla risposta della domanda che gli è stata fatta e lui sembra di saltare i palo in frasca e sembra uscirsene una cosa che non c'entra niente perché gli sto parlando, dammi dell'acqua e tu mi chiedi di andare a chiamare mio marito <ride> e lei risponde: eh, Io non ho un marito, Gesù. Detto, hai detto bene non ho marito perché tu hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito in questo hai detto la verità che posso dire che puoi dire perché non posso dire riguardo a questi signori vorrei, questi vorrei, mariti vorrei chiedere una cosa a Andrea scusatemi Andrea ma esiste la parola marito in greco Andrea cosa ti dice la, la versione greca c'è il ditone <ride> il di tu cosa dici? Allora, eh, guardami, giusto eh, 4, se 16. mi dai il versetto perché 4, mi sto perdendo, 4, perfetto. 16. No, c'è cioè, Andra che è la base del mio nome. Aner Andros. Quindi marito, in ah, quindi il greco non esiste, che sia chiaro per tutti. Infatti, chi chiama il le proprie femmine Andrea le sta praticamente virilizzando. Questa è una. Perché Andrea oh. vuol dire uomo e vuol dire uomo forte. Attenzione, non attenzione. Non no, io, per no. dirlo, perché tanta gente chiama le proprie figlie Andrea. Ma non è corretto. no, beh, all'estero in Brasile, per esempio, Andrea è un nome femminile, anche in Germania. Eh, lo so, ma la radice greca vuol dire uomo forte, e quindi direbbero gli orientalisti un mantra addosso. Ragazzi, abbiamo dieci minuti, quindi egli disse va a chiamare chi Andrea. 16. Giuliano però se sforiamo tre minuti non è che la Samaritana no, sarà No, io posso fare due ore anche <ride> La Samaritana non sarà Io posso fare anche due ore, per me non c'è problema, ci sono no, Perché mi viene voglia di scappare e andare al posto subito <ride> Mi metto ansia Mi no, metto ansia, lo so, lo so Allora, chi, chi va a chiamare Andrea Foneson, ton Andra, su Ovvero sia chiama il marito di te, chiama tuo marito o chiama il tuo signore uomo, potrei dire il tuo uomo a ah, uomo, uomo, uomo. Il tuo uomo. Andra. e valter perché è importante questa cosa perché gioca con queste parole Gesù ah, non... perché mi, mi, mi mette in gioco no no lo ti spiega tu <ride> perché mi mette in gioco i mariti ma Gesù non vuole fare il moralismo lui da giudeo a una samaritana perché No, lui sta facendo un riferimento evidente poi adesso sul discorso dei cinque tu oggi mi hai dato una, uno spunto di andare a rivedere alcune cose ma io non ho mai trovato nulla sul discorso dei cinque marito. Ho trovato sui mariti, quello sì, ma sui cinque no, magari sono i luoghi di culto. Molto probabilmente Gesù, visto che deve arrivare a dire di essere l'io sono, già c'è questo pose di lei. Poi se è più grande di Giacobbe, poi arriverà a dire... Sei un profeta, poi a un certo punto per arrivare a Dio solo bisogna passare per forza da questi mariti perché? Mm. Perché quella zona lì, la Samaria, i Samaritani erano yaelisti ovviamente, adoravano anche loro il Dio di Israele, non è quello il problema, però vivevano e conoscevano, avevano a che fare con eh, molti degli alti, chiamati gli alti luoghi dove veniva adorato il Dio Baal. Che è l'equivalente greco di Andros o, o, o di marito, in italiano si dice marito, e in ebraico ancora oggi in marito si dice Bazug, no? questo Baal. E voi lo sapete il grande problema del sincretismo quando Dio veniva chiamato Baal e non come il nome suo, il tetagramma, cioè l'io sono, e lì fu l'adulterio di Israele quando adoravi Baalim, Vi ricordate, no? Elia sul monte Carmelo, no? Ad uh -huh. Aifa, dove dice, allora, se Dio è il tetagramma, bene, se Dio è Baal, adorate lui, cioè sposatevi con lui. Anche questo riferimento sempre di Osea che lui ha preso in moglie, diremmo noi, no? Si è fidanzato, sposato, si è legato, ecco. Gesù sta facendo esattamente quel percorso, dice, mi porti questi cinque Baalim, è un gioco di parole, qui è in greco ma in ebraico è suonato diversamente, gli ha parlato di Baal, non può aver parlato in greco Gesù con la samaritana, parlate ebraico, anzi aramaico, aramaico, molto aramaico. no i samaritani non lo capivano, forse... non lo capivo, no poteva capirlo però magari visto che anche loro avevano il testo originale della Torah come è tuttora conservato, il pentateuco samaritano molto bello, uno dei più antichi, probabilmente parlavano, anche braille e quindi c'è il gioco dei balì perché qual era l'obiettivo di gesù di mettere a uh, così uh, avanti questi balini. che cinque gli avuti nel passato magari quello con cui la sua vita ma sicuramente il suo popolo e quello che adesso non è ancora il suo dio cioè il suo il suo uomo il suo marito e in questo ha detto giusto cioè non ho ancora non mi sono ancora stava era tipo fidanzatina, stavano conoscendo. No, ma neanche, non si era ancora convertita nessun Dio, era ancora una donna alla ricerca. Le domande che fa, ecco un altro elemento. La Chiesa deve essere sempre alla ricerca del suo sposo. La donna qui ci sta insegnando un cammino di fede piano piano e progressivo, progressivo. Questa è una donna pura, si parla di acqua che zampilla, acqua viva, la vede lui di grande potenzialità che poi dopo gli dà, come tu hai detto giustamente, Danila, che è successo anche nel capitolo 3 con Nicodemo. E lei invece vedeva, si vedeva un pozzo, un pozzo di acqua stagnante che deve bere tutti i giorni per ritornare alla sua femminilità. E Gesù, no, Gesù la sta portando in un piano incredibile. Come Vedete che immagini di chiesa è che nel Vangelo di Giovanni non c'è la parola chiesa. Bellissimo, anche perché non, non so appunto questi cinque, questo, però se io faccio la somma del cinque più uno e più uno che è Gesù, il settimo potrei dire che finalmente la donna ha trovato il suo Shabbat, ha trovato il suo, eh, ha trovato il suo riposo. Sì, infatti, quando scappa, lascia la brocca e se ne va. E, portare, e non portare la brocca indica proprio lo Shabbat una conversione totale, non solo psicologica, ma anche pratica. Ah, gloriosa, ragazzi, io ho la pelle d'oca, perché la parola di Dio è bellissima, è bellissima. E c'è un'escalation di questa donna, perché adesso che lei ha capito e che ha capito, comincia a capire chi ha di fronte, perché dice Signori, io vedo che tu sei un profeta. A ah, qui il verbo... Adesso è... lei... No, aspetta, il verbo te lo ah, vedo lui è... adesso qua. Ho visto eh, la faccia, cioè, già ritengo, è una sorpresa. Andrea. Eccolo, eccolo, ma... eccolo, <ride> eccolo, Andrea! L'uomo virile Il verbo è bellissimo. È teorizato, ah, dimmelo! Teoro. Quindi è proprio è dalla, è dalla base: cioè, è, lei sta teorizzando che è un profeta, lo sta vedendo, ma non su un piano. Eh, fisico, ma lo sta vedendo su un piano spirituale: che bello, motivo per cui lei comincia ad elevare ancora di più la sua comunicazione. Perché adesso lei entra nel discorso dell'adorazione, cioè mm -hmm. ha, ha veramente elevato il suo parlare e mm -hmm. comincia ad andare su un altro livello. E lui ha capito, Gesù, che lei sta capendo, sì. e quindi gli dà ulteriore, cioè a lei quello che mi dà più i brividi, è che a lei dà una rivelazione che non ha dato a nessun altro. Posso dire un'altra cosa? Questa donna non ha dato nessun'altra rivelazione se non a lei riguardo a... Che vuol dire adorare? Che tutti magari si chiedono. E chi è che Dio cerca? Adorare e... vuol dire baciare. E qui sì. torniamo al discorso dei mariti. Dico bene, Andrea, adora. Però... A Danila oggi ha avuto una bella rivelazione, l'abbiamo avuta prima della trasmissione, che poi ha confermato col discorso del settimo giorno, e qui aggiungo, per coloro che hanno seguito in maniera passionale che quello di lasciare i pesi a Gesù, di dare i nostri pesi a Gesù, lo ha raffigurato lasciando questa brocca pesante piena d'acqua che magari avrebbe dovuto trasportare per chissà quanti chilometri adesso non sappiamo la distanza esatta quindi lei alleggerita se n'è andata praticamente a fare ad annunciare il messia in questo caso che loro hanno in mente ma prima di questo perché lei arriva a lasciare e ad andare quindi a abbracciare la sua missione perché ormai le scaglie sono cadute la rivelazione la rema è completa esatto. perché lei riceve questa bellissima frase che è riguardo l'adorazione. l'ora viene anzi è già venuta che i adoratori adoreranno il padre in aspetta. spirito aspetta. e verità aspetta un attimo eh, prima c'è un verbo importante cioè, perché al versetto 21 Gesù gli dice le dice scusa, credi a me cioè, che non le... è il nostro credimi colloquiale no sta a sentire come dico io è credi a me Ok, Grego, la famosa pistis di cui parlano tutti i pastori. La fede. Di fede. Ha detto te So una parola in greco anch'io. E pisti è, è un cognome sardo. Tutti i pisti che ci seguono, buonasera. Tutti persone di fede. Eh, credi a me. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. e qui Capisci che è un elevare mostruoso? Perché andare il trascendere il materiale, il trascendere la tradizione, il trascendere quello che tu sai fino adesso. Io ti dico una cosa che sconvolgerà per sempre la tua vita. Tu hai sempre creduto che era su questo monte, i Giudei sempre creduto che era a Gerusalemme, invece, Gesù gli dice un'altra cosa. Ti parla di adorazione. Sì, qui, qui Gesù, no, qui Gesù, eh, questo è uno dei testi più antichi dei Vangeli, perché dopo questo termine giudeo indicherà sempre nel Vangelo di Giovanni il prototipo del non credente, qua Gesù rivendica con orgoglio la sua appartenenza sabra, da giudeo nato in Giudea, Betlehem, e dice la salvezza viene, viene dai giudei, voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo, è bello perché Gesù parla anche da uomo, da ebreo proprio da giudeo, giudeo, giudeo, ciò che conosciamo, la salvezza viene dai giudei. Questo è bellissimo. bellissimo. Però e. E qui, bisogna stare attenti all'adorazione del Padre, en pneumati kai aletheia. E quindi cioè? sì, cioè in spirito e verità, bisogna stare attenti qua, eh. Perché? perché eh, perché la Lezeia è Lui. Lui in Giovanni 14,16 dice di essere Lui, la verità, l'Emet. Sì, l'Emet. E lo Spirito è lo Spirito Santo. Il Ruach. Non ci può essere la Ruach. Non ci può essere l'adorazione se non sei nello Spirito Santo e in Cristo. Amen. Invece, purtroppo, noi pensiamo che Spirito e verità vogliono dire una cosa che rimane nel tuo interiore. C'entra niente. L'Alezia è Cristo, nel Vangelo di Giovanni lui è la verità, io sono via la verità, quindi adorare il Padre nella verità o dire in Cristo Amen. con lo Spirito Santo, di cui poi avevamo già parlato nel capitolo 3 con un uomo, Nicodemo, va, però anche lì si parla dello Spirito Santo. Eh? Sì, quindi, in maniera più approfondita là perché e parla. Nel Vangelo, eh, certo, e nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo c'è nel, nel capitolo 20, la discesa dello Spirito Santo non è a Pentecoste nel Vangelo di Giovanni, eh? è nel capitolo 20. Ah, non ti ricordo, che c'è nel capitolo 20? Eh, Giovanni, subito, subito che state guardando. E disse, ricevete lo Spirito Santo. Ai discepoli. Eh beh, è, è, è, è sceso lì, eh, per Giovanni. Ah, ah guarda, no, ragazzi, io... Come si fa? Subito dopo la risurrezione Quindi per dire che e c'è sempre la presenza dello spirito, non solo nei capitoli che abbiamo detto, nel capitolo 16, capitoli 17, i grandi discorsi dopo la risurrezione. Quindi anche qua è l'adorazione, lo dice a una donna samaritana che rappresenta la cosa più stupida del mondo, invece è la donna che rappresenta la Chiesa anche lei in tante altre cose diverse da Maria. Diverse che da... vuol dire che rappresenta la cosa più stupida del mondo, non ho capito. No, voglio dire che per la mentalità dell'epoca, una donna samaritana... Non era niente, dici? No, proprio una cosa, eh, c'è proprio che non era proprio neanche... Da non una... considerare. Stupida, veramente stupida. E invece da... lei, in tre domande, è arrivato a un livello di fede paradigmatico. Tant'è che Gesù sta con loro due giorni dopo, cosa che non ha fatto mai. E lei diventa l'apostola dei samaritani, alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Infatti, questo compro è quello che i discepoli dicono: perché quando arrivano, il loro stupore è legato alla loro tradizione, alla loro cultura e si stupiscono che sta ancora lì, ma non hanno il coraggio di dire niente perché è successo qualcosa di, di grandioso poco prima e poco dopo lei sarà la prima evangelista sì, la prima però attenzione perché lei molla la giara quando lei fa la domanda finale quando dice io so eh, che il messia che è chiamato esatto, cristo deve sì, venire quando sì. sarà venuto lui ci annuncerà ogni cosa ferma, e Gesù lo dice ferma. il messia che aspettavano i samaritani se andate a vedere in qualunque libro di storia si chiama tahed non è il Messia figlio di Davide, non è il Messia figlio di Giuseppe, non è quindi delle tribù del nord, non è neanche il Messia Ronnide, è proprio la missio, la, il Messia samaritano, è un Messia samaritano che deve riportare il vero culto sul monte Garizim in unione con, in pacificazione con gli ebrei. Loro ancora oggi fanno il culto sul monte Garizim di fronte al monte Ebal, Ebaal. Ebaal dove facevano i sacrifici umani, vedi? il monte del, del marito tu lo chiameresti in italiano. Uh -huh. eh, era la montagna, quella spoglia, spoglia, spoglia, spoglia, perché c'erano i sacrifici umani lì sopra, no? facevano i popoli cananei. Si chiama Monte di Baal, di fronte c'è il monte Garizim, che è bello, lussureggiante, pieno di verde. Adesso ci sono ancora dei resti di antiche chiese, antiche, protocristiane, sotto la deputazione della chiesa ortodossa del patriarcato di Costantinopoli, che è proprio di fronte al monte Baal, vedi di nuovo il discorso che facevi prima tu dei mariti, il Messia Tahed doveva sul monte Garizim dare a loro la salvezza totale. E Gesù invece cos'è che dice? E lì Quindi lei in questa frase si sta riferendo a quel Messia? Perché sì, lei sì, secondo sì. la sua conoscenza sta, si rifrende a aspettare quel tipo Il tahed, tahed, sì sì, il tahed. Ok, invece Gesù gli dà quel io sono e sì. quindi pronuncia il tetagramma. Sì, che però in italiano si capisce niente. No, non si capisce. Ah, però sì. per chi sì. mangia un pochino ogni volta che dice io sono, perché sennò sarebbe stato o sono, sono io, io. O sono io, come volte scrive. invece io sono, ogni volta che vedo io sono in Giovanni, io so che sta dicendo il tetagramma. Io sono quindi Io sono Yahweh te, che parla a te, che ti sta parlando, quindi Dio sta parlando. Ah mio Dio, mi sta accadendo Dio sta parlando a te, cioè Yahweh. Io sono Yahweh che parlo a te e lei è lì. Io ah, parla a passire. te, donna. No, no, forse no. Io Yahweh sto parlando a te, donna samaritana, donna che... Cinque mariti, donna che deve venire di nascosto al pozzo a prendere l'acqua a un'ora calda. Donna che non si fa vedere da nessuno e si A te, io sto parlando e ti sto dando la più grande rivelazione che ci può essere. E in quel momento arrivarono poi i discepoli, e che non ha capito molto perché, che... fa... eh, perché sì, perché... vabbè spezziamo una lancia a loro favore perché no, sono arrivati è... a giochi finiti e non avevano sì, sentito No, ma erano stupiti del fatto che parlasse con una goiara. Lui stava parlando con una goiara, non poteva. Però la cosa strana è che lei dopo questo shock e va dai suoi a fare l'apostola, annuncia dice non è forse lui il Cristo, il Messia? Cioè nonostante lui abbia detto di essere io sono... Che non è nella tradizione ovviamente samaritana questo discorso, però la capisce bene perché il Pentateuco ce l'avevano anche loro, ce l'hanno tuttora, e lei è, è scioccata e dice: ma, ma non è forse lui il Cristo? C'è cioè, la, la più alta espressione de, de, de, de, dell'uomo dell'uomo muto da Dio. Ecco. No, cioè, ma guardate che bello! Di cioè, eh. Io lo trovo meraviglioso che questa donna, avendo la rivelazione del Cristo, ma soprattutto,. Capendo che sta parlando direttamente a Dio, lei non prende questa rivelazione felice della sua vita e se la porta a casa sua, ma quando tu hai la rivelazione del Cristo è qualcosa di impellente in te, il doverlo condividere con il prossimo, lei non ha preso e è tornato a casa e ha risolto la sua vita, la sua missione prima e la sua preoccupazione più grande era, lo devono sapere tutti, più sì, gente possibile. La prima possibile. evangelista in assoluto possiamo dire anche. Sì. non vedo altri precedenti però se vogliamo ricostruire la attraverso, attraverso la figura della donna e attraverso una narrazione al femminile perché questa è una narrazione al femminile esatto, questo è l'argomento lo si vede chiaramente, lo vedremo poi nell'ultimo nel, però Walter nel... no, aspetta, aspetta, vediamo le varie cose perché qua c'è anche la missionarietà della Chiesa facendo il comparazione con la Chiesa giustamente però posso, okay. posso dire una cosettina piccolina piccolina Walter? Che Gesù non ha mai detto di essere il messia. Lo possiamo dire, questo o non si può dire? Nel testo italiano non sembra okay. nel testo greco certo che non lo dice, perché Perché non che non lo sia, perché la professione del cristiano. non l'ha mai, è... mai detto, no, sì, ho capito perché non l'ha detto? C'è un motivo, si chiama, se voi andate a vedere tutti i grandi commentari, si chiama segreto messianico. Allora tu dici, dicono: ma perché non l'ha mai detto? Ma perché c'erano degli equivoci. Il primo è che il Messia è solo un uomo, non è Dio, non è neanche divino da un certo punto di vista, con un papà, e una mamma, con dei poteri straordinari, e Gesù. Se permettete, il papà non ce l'ha umano, secondo lui è quello che fabbrica gli unti, cioè lui è Dio stesso. Ma anche l'unto come parola stessa è qualcuno che riceve, sono stato unto anche il verbo stesso no? al passato, quindi è qualcuno che riceve qualcosa e per ricevere qualcosa lo devi ricevere da qualcuno che è più grande. Sì, la, esatto, la missione che lui ha col battesimo riceve l'unzione, però ce l'aveva già a Beterno, perché era Dio stesso, nella sua umanità certamente la riceve, è il Cristo come è il profeta e anche il Dio, il Re. Ci sono tanti re, lui è il re, il re dei re, il re dei giudei, è il re. Al di sopra di ogni cosa. Di sopra di ogni cosa, è il messia, al di sopra di ogni messia, è il profeta, ma è anche il sacerdote, scusate. Eh, ricordiamo, il Quindi è riduttivo dire solo il messia, ci dobbiamo mettere un in, articolo qualificativo, perché è il, però lui non lo dice perché gli altri avrebbero capito male. Mm, Mentre dice no. di essere io sono. Ok, adesso. E finendo, concludendo, quindi lei, facciamo la. L'identikit. La, quindi di questa samaritana, che hai detto: lei è la chiesa missionaria Anche. che avendo la rivelazione del Cristo, perché non puoi andare in missione senza la rivelazione dell'io sono, perché se no vai con la tua religiosità e il tuo secondo me e le tue emozioni e sensazioni, invece si evangelizza solo attraverso una rivelazione personale diretta non che qualcuno te l'ha raccontato tant'è che pure chi va là gli dice non perché ce l'hai detto tu abbiamo creduto ma perché l'abbiamo visto cioè il Signore deve essere una rivelazione personale e infatti se mi permetti eh, c'è una domanda che viene fatta che è molto femminile per incuriosire l'uomo perché se lei fosse tornata dicendo ho trovato il Messia e basta molti non si sarebbero nemmeno mossi cioè avrebbero detto ecco ne altro. Ancora che ascoltiamo questa fuori di testa. E invece lei gli pone una domanda. Forse che questi sia il Cristo? Quindi pone un, un, un modo proprio ad andare a verificare. Io uomo vado a verificare. Ma la donna ha messo, in questo caso, la pulce il, <ride> il pulce nell'orecchio per andare a verificare. E l'uomo ha fatto l'uomo, perché poi ha detto, mica sei tu che ce l'hai fatto scoprire, abbiamo scoperto noi. È verissimo questo perché tra le, tra le grandi cose della, della Chiesa è quello, Gesù dice: E chi ha sete venga a me beva. In questa domanda, che giustamente Andrea ha, ha sottolineato, lei ha fatto scaturire la sete in quelle persone. Alleluia! Chi non ha sete non può bere l'acqua viva. Torniamo alla metafora dell'acqua, che tanto metafora non è, perché Gesù è davvero l'acqua viva. Eh? Alleluia, no vabbè, eh, cioè, io potrei stare andando, andare avanti fino a mezzanotte, però capisco no, che stiamo parlando eh. se non c'è la chiesa perché la parola chiesa non c'è, ma la figura della donna nel Vangelo di Giovanni è, è la chiesa in sé e tutte le dimensioni della chiesa, quindi noi stiamo facendo un viaggio. Guardando queste figure principali che poi continueremo perché c'è l'adultra, c'è Marta e Maria, c'è le donne sotto la croce, c'è la Maddalena, se io prendo tutte queste sfaccettature insieme vedo non solo la donna secondo, secondo Dio ma anche la chiesa, quindi la chiesa madre, la chiesa che vede il Satan, la chiesa che ha una rivelazione personale di sì. Cristo e una chiesa che deve andare fuori a proclamare il Cristo e non a imporlo come ha detto Andrea con la domanda non a imporlo ma a farti venire il dubbio a farti innamorare a farti venire a cercare perché questa è una cosa che, che ho sempre amato di chi mi fa pensare non di chi mi vuole vendere una religione invece lei ha fatti pensare e eh, persone che si sono appunto convertite e ha fatto chiesa due giorni di chiesa, gloria a Dio. Ma quante cose si possa ancora dire, allora, Walter? Desidero, io desidero. ore, però, eh, desidero, Walter, innanzitutto grazie perché un'ora e dieci minuti sono passati così, veramente così. Beh, una lezione meravigliosa. E eh, non abbiamo ancora ovvero. iniziato, e eh, non abbiamo ancora iniziato. Io desidero veramente. Andrea, adesso ho paura, <ride> no. no? devo, Rido perché Andrea ha paura di me, no? Andrea, adesso <ride> non ti faccio nessuna domanda. Veramente perché non ti... cioè, i capelli sono diventati bianchi, poveretto. <ride> no, scusate, ma è una cosa tra me e Andrea. Sono andati i capelli. Allora, tu hai eh, avuto anche, oltre all'aiuto della, della, della parola greca, eh, diverse eh, visioni, cioè la visione più, più, più diretta con la lingua originale. Ma questo qua, oggi, Andrea, tu te l'aspettavi in questa forma così. Allora, io quello che mi posso aspettare da Walter Binni, eh, conoscendolo da qualche tempo, ormai è, per me è soltanto mh, bello. Cioè, che cosa posso dire? Cioè, è bello e eh, oltretutto è bello applicare. Cioè, quando uno dice che eh, la teologia è un qualcosa che lascia fuori, che non ti fa usare la pratica, invece è molto pratico. Cioè nel senso è una cosa che ti aiuta proprio invece ad approfondire chi sei. Quindi è proprio pratico, cioè la parola ti aiuta a conoscerti affinché lui possa riuscire a conoscerlo. Scusatemi questo gioco ma è così. Cioè nel senso è un non senso ma allo stesso l'importanza è questo, cioè che lui vuole attraverso questo scambio portarsi ad elevarsi. E questo è, si avviene soltanto attraverso la conoscenza. E io vi assicuro che di Greco non so nulla. So soltanto quello che mi è stato dato per un, uno studio fatto a suo tempo eh, in giovinezza, in gioventù. Ma aiuta molto lo Spirito Santo. Questa è la verità, questo è vero. Cioè nel senso che se ci entrate dentro e seguite allora anche delle delle buone cose interlineare capite che moltissimo del nostro linguaggio si è perso per strada perché anche in questo testo e il professor Bini lo può, penso, eh, dire anche lui oltretutto per dire, cioè il verbo dire sono usati due modi uno è l'ego e l'altro è l'allo, l'alleo quindi è un differente modo di parlarti. Ci sono dei momenti in cui lui usa un modo di dire che tutti quanti noi diremmo, ma c'è anche un altro modo di dire. E questo noi non lo sappiamo quale sia, ma si suppone che sia un parlare diverso, un parlare allo spirito della persona. Eh, eh, quindi quello che mi, serve, mi sembra di poter dire forse mi sono allungato è che proprio il, il piacere di, della, del, del mettersi in discussione e di ricominciare è, è fondamentale per poter aumentare l'amore per tutto il resto quindi è molto pratico tutto quello che stiamo facendo a mio modo di vedere per quanto mi riguarda poi. io vorrei però allacciarmi a questo che diceva Andrea e, e concludere Um, abbiamo parlato del greco, abbiamo parlato dell'ebraico, abbiamo detto che in Giovanni 2 non era scritto il, il, il terzo giorno dopo queste cose, ma il terzo giorno, ed è, è più facile fare i collegamenti, no? Io so che molte cose nella Bibbia italiana si sono perse, perché ovvio che sia, eh, ciò non toglie che la Bibbia in italiano sia fondamentale per la nostra crescita per la nostra per conoscere Dio fatto è che gloria a Dio come è scritto in Efesini il Signore ha dato apostoli profeti evangelisti pastori dottori per il perfezionamento dei santi cioè tutto quello che noi abbiamo messo in più è per crescere ma la base la Bibbia in italiano lo dice chiaramente che Gesù è il Cristo ed è il nostro Salvatore quindi questo è un punto di partenza e poi da lì chi vuole approfondire, perché questa lezione di oggi, a mio vedere, è andare in profondità, non è che mi determina la mia fede, perché la mia fede è basata sul Cristo risorto, Dì. ma approfondisce il mio amore per Dio, approfondisce, io rimango sempre strabiliata e commossa dalla sua profonda intelligenza e dal suo profondo amore per me, cioè anche in una semplice frase, c'è un mondo dietro e questo a chi è che sta a cercarlo, a chi è davvero innamorato del proprio Dio, va ad approfondire, va a capire ancora di più. Non si toglie nulla la Bibbia in italiano, ma a chi vuole sapere di più, oggi come oggi ci sono i mezzi e ci sono le persone come Walter in questo caso che ci aiutano ad approfondire. Quindi qui... gloria, gloria al nostro Signore. E qui chiudo Amen. con un'affermazione biblica un parallelismo intanto vi ringrazio siamo stati tra youtube e qua più di 70 persone nella classe quindi eh, vi posso dire che tutti hanno detto già finito, tutti no come? e eh, no, piano piano ragazzi piccole dosi perché sono troppe informazioni alla fine potrete scoppiare di gioia perché credetemi <ride> è incredibile, io vedo l'entusiasmo di Dania dagli occhi, vedo Andrea che è no, troppo felice eh, vedo qua su youtube FTAV che sono, guarda vi faccio due, due commenti eh, aspettiamo con ansia troppo bello Rossana eh, di Luglio Paolo Vitello. Walter è un grande adesso non vogliamo eh, ineggiare sull'uomo però quello che dicono grazie eh, ma... poi andiamo eh, su questo sull'età su, su facebook eh, già finito eh, capisci è volato il tempo shalom a presto cioè ragazzi questa è la parola di Dio che non c'è lo spazio non c'è il tempo ecco perché Walter adora il tempo nella Bibbia che non c'è alla fine l'eternità L'attimo, e il famoso pescatore che diceva carpe diem, lasciamo stare, dai, comunque niente. <ride> Ai allora, Jesus. signore perdona, per non chiudere, sa quello che dice. Per chiudere, per chiudere e per concludere un parallelismo. Leonuco disse a Filippo, a memoria, lì c'è dell'acqua, chi mi impedisce di battezzarmi? Cosa mi impedisce di battezzarmi? Ragazzi, poi vi dico, lì c'è un libro, lì c'è un professore, lì c'è un, un istruttore, lì c'è un libro eh, greco interlineare in italiano, chi vi impedisce di studiarlo? Ecco, pensatela così piuttosto che eh, dire non capisco niente e eh, devo capirlo solo in italiano. Ci sono i mezzi, Dio ce li ha donati, usiamoli, usiamo i professori, gli insegnanti, i libri, chi ama la parola approfondisce, non vergognatevi, ok? Grazie, Walter, grazie, amen. grazie. Io, grazie, io grazie. vi ringrazio. Posso solo dire che eh, sono esperto a ricevere pietre e non, e non, e non ringraziamenti. Eh, <ride> sono d'accordo con quello che dice. Approfondiamo. Io sono sempre a vostra disposizione a tutti per poter dare una risposta, se la so, perché guardate, che se una persona onesta, tante volte deve dire: Non lo so, amen. Amen, amen, amen, amen. quindi, queste tre cose le ho dette, altre. Cos'è che mi hai chiesto? Perché 5, Non lo so, per esempio. Per... <ride> lo scopriremo, no, è la nuova no, sfida. Non ho neanche mai incontrato. Eh, e Andrò a guardare, se riesco a trovare. Sei benedetto in eterno per questa conoscenza. Gloria, Gloria.